Fra i suoi tanti meriti, La Rosa di Baghdad ha anche quello di essere il primo film italiano eh, di lungometraggio realizzato col sistema Technicolor dai transfer, cioè il, il sistema di colore eh, più importante eh, fra il 32 e 52. Per molti anni questo primato è stato rimosso perché il cinema di animazione vive di glorie un po' parallele e nascoste rispetto al cinema eh, di realtà, ma è indubbio che Anton Gino Domeneghini è stato un pioniere da questo punto di vista nel nostro paese, se pensiamo a quella che è stata la, la, la portata di, di, di questa operazione, che fra l'altro è stata realizzata tecnicamente in Inghilterra perché in Italia non c'erano ancora laboratori della Technicolor che verranno, eh, verranno messi in piedi, allestiti soltanto a metà degli anni 50. Il rapporto della Cineteca nazionale con, con la Rosa di Baghdad è stato abbastanza intenso, prolungato nel tempo e, si, e la, la storia, la vicenda di questo restauro si sviluppa eh, attraverso diversi anni. Mm inizia quando eh, prese contatto con noi per la prima volta Fiorella Domeneghini che aveva, insieme, aveva bisogno di, di, di, di un master video del film per la prima distribuzione in non video parliamo della prima generazione dei VHS eravamo all'inizio eh, degli anni 90 e... Eh, a quell'epoca non c'erano ancora eh, gli standard eh, di qualità di immagine molto elevati che ci sono oggi. In quella fase la scelta fu quella di eh, ricorrere, come più o meno si faceva sempre, a eh, due diverse copie d'epoca del film e fare da quelle una copia, una versione, un'edizione del film ragionevolmente completa Fare da quelle un duplicato eh, colore e dal duplicato colore, avendo anche duplicato ovviamente la colonna sonora, stampare una nuova copia che poi passasse al telecinema per fare il VHS per la distribuzione. Diciamo che il, la riuscita nei limiti del, de, de, consentiti dalla, dalla tecnica e dai procedimenti a quell'epoca la, la riuscita del, del primo intervento sulla rosa di Bagdad consolidò l'amicizia con, eh, con Fiorella Domeneghini che a quell'epoca decise comunque di depositare alla Cineteca Nazionale tutti i materiali del film lei li aveva eh, recuperati dall'Inghilterra dove eh, il film era stato eh, realizzato tecnicamente e li aveva a Milano, li portò a Roma alla Cineteca Nazionale che, che è l'archivio la, la, cinematografico di Stato ha come compito istituzionale quello di conservare, preservare, restaurare diffondere, promuovere il patrimonio cinematografico italiano Nel 1996-98 a seguito del progetto Adotta un film, 100 film da salvare voluto dal ministro Veltroni la rosa di Baghdad viene adottata dal comune di Milano che finanzia il lavoro di restauro sui materiali originali del film recuperati da Fiorella Domeneghini nei laboratori della Technicolor in Inghilterra. Questo ci consentì innanzitutto di constatare, verificare che i materiali originari Technicolor del 48-49 erano integri, erano completi, erano anche molto ben conservati e ci mise quindi nella condizione di cominciare a pensare all'ipotesi di un eh, recupero più completo e a un restauro vero e proprio del film. La, la cosa più sorprendente fu verificare che ripartendo dagli originali, dei negativi originali Technicolor, eh, recuperavamo centinaia di fotogrammi rispetto alla prima operazione proprio perché le copie da cui si era lavorato nella prima fase dell'intervento erano usurate per corso, nel corso delle tante proiezioni e quindi avevano perso fotogrammi che erano stati eliminati perché si erano rotti e quindi si erano, e non c'erano più. Nei negativi invece tutto questo c'era. Siamo riusciti a avvicinarci molto alla qualità dell'originale perché ripartendo dai tre, dalle tre selezioni negative originarie in bianco e nero abbiamo potuto da quelle fare una ricombinazione su pellicola colore odierna eh, dosando il filtraggio nei tre passaggi successivi su pellicola colore in modo tale da avere il più possibile di fedeltà all'originale. Nel 1998 il film è stato ripresentato con successo al Festival di Venezia nella sezione Il cinema ritrovato. Il film nella versione restaurata ha ritrovato un suo pubblico nei festival e nelle rassegne dedicate al cinema d'animazione. Col Blu-ray disc, la rosa di Baghdad può oggi finalmente essere vista in alta definizione, con una qualità di immagine assai vicina all'originale cinematografico.